Ciao, sono Vittorio Gazzara, regista cinematografico, fondatore della Vertical Green Productions e eh, fatalmente per convergenze spazio-temporali questo report di marzo esce ad aprile, però è già successo in altre situazioni, quindi ne dovreste essere abituati. Eh, in questo report vi parlerò di Alpine from Gardens Space Opera che negli ultimi giorni ha occupato moltissimo del mio tempo e di quel progetto musicale targato Vertical Green Productions di cui vi ho dato qualche accenno nel report precedente quindi senza ulteriori indugi, sigla e iniziamo Alpine From Gardens Space Opera, primo episodio di questa saga fantascientifica realizzata in forma di video installazione per eh, musei e gallerie, ha eh, visto il suo debutto ufficiale eh, nella sua forma eh, completa questo 28 marzo a Torino nell'ambito della mostra collettiva internazionale l'arte risveglia l'anima eh, presso il palazzo della regione. Chiunque abiti a Torino o se ritrovi a passare da quelle parti è invitato a visitare la mostra eh, che è aperta tutti i giorni in orario 10-18 con ingresso libero quindi è, è un'occasione per vedere per la prima volta Alpine nella sua forma completa. È necessario fare eh, una precisazione riguardo a questa mostra l'arte risveglia l'anima perché non si tratta di una mostra convenzionale ma eh, di una mostra che ospita artisti all'interno dello spettro autistico. E quindi vi chiederete ma che ci fate lì? A Manuel Chieregato, l'autore delle musiche di Alpine e dei Gardens, eh, qualche tempo fa è stata diagnosticata la sindrome di Asperger, che è una forma di autismo eh, ad alto funzionamento, il che vuol dire che eh, è una forma di autismo che non eh, pregiudica, non compromette le eh, funzionalità cerebrali, cognitive e quant'altro eh, ma rende i suoi processi mentali eh, neurodiversi. La cosa nell'entourage di Gardens prima e durante la lavorazione di Alpine era già risaputa. Eh, non abbiamo fatto parola fino a questo momento per due ragioni sostanzialmente. La prima è che la diagnosi eh, di Asperger non era ancora eh, confermata e quindi abbiamo voluto eh, aspettare un'ufficializzazione di questo fatto. E, e poi, perché, eh, più importante ancora, volevamo che l'esordio di Alpine di Gardens non fosse eh, subito etichettato come eh, un'opera frutto di neurodiversità, eh, che avrebbe potuto dare adito a eh, commenti del tipo ecco vogliono fare strada eh, utilizzando eh, una, una sorta di handicap di minoranza che fa, eh, fa sempre tenerezza e quindi eh, insomma si prende la corsia preferenziale e abbiamo quindi deciso di eh, aspettare a fare questa dichiarazione, infatti eh, l'esordio eh, pubblico di Alpine avvenuto a Milano, vi ricorderete eh, qualche mese fa, eh, è stato un successo, siamo stati accolti a braccia aperte senza che si sapesse questo retroscena e quindi, eh, come dire, è stata più che altro una questione, mh, come dire, personale nostra di, di vedere che eh, Alpine e i Gardens potevano muoversi con le proprie gambe senza l'ausilio di eh, stampelle, aiuti eh, di, eh, di varia natura. Ecco. Oggi con L'arte risveglia l'anima, che è una mostra dichiaratamente eh, per artisti all'interno dello spettro autistico la cosa non può più essere taciuta però diciamo che ecco, eh, il, il senso, la motivazione che ci ha portati a non dire niente fino a questo momento è venuta meno, quindi eh, questo è quanto eh, la cosa quindi adesso è ufficiale, Gardens e l'opera frutto di due tipi di eh, artisticità una neurodiversa e una neurotipica che si incontrano per creare una terza via che speriamo possa essere di vostro gradimento. In questo senso Gardens si fa espressione di come lo spettro autistico, la neurodiversità non sia solo un valore da promuovere e da apprezzare in quanto tale, ma sia un tipo di, di arte, di espressione che può dare qualcosa di concreto all'arte che solitamente definiamo normale, quindi c'è anche questo valore aggiunto in Alpine e nei gardens e io sono personalmente felicissimo di contribuire a questo tipo di, di, di espressività e di artisticità. Lo ribadisco, andate a vedere questa mostra a Torino se vivete lì, se capitate da quelle parti, non ve ne pentirete non solo per Alpine e per i Gardens ovviamente, ma anche per tutte quelle opere frutto di espressione, di neurodiversità che possono dare uno sguardo diverso, superando anche dei preconcetti, non per forza negativi, ma dei preconcetti che abbiamo nei confronti di questo tipo di eh, di condizione e che invece sono incredibili, non ho altro eh, termine per, eh, per definirlo. La mostra, che è stata inaugurata eh, il 28 marzo, eh, proseguirà fino al 14 di aprile eh, presso il Palazzo della Regione. A Torino in Piazza Castello 165. L'orario 10.18 tutti i giorni ingresso libero quindi non ci sono scuse almeno che non viviate da tutt'altra parte. In ogni caso stiamo lavorando con gli organizzatori di questa mostra e con alcuni giornalisti per portare Alpine e i Gardens in altri musei e gallerie d'Italia. Al momento siamo in eh, trattative stiamo cercando di capire anche le logistiche e i tempi per realizzare una cosa di questo genere però insomma eh, le prospettive sono molto molto buone e nei prossimi report vi ragguaglierò su, eh, sugli sviluppi eh, in questo senso Alpine from Gardens Space Opera può essere eh, acquistato in digital download eh, sulla piattaforma Gumroad di eh, Manuel Chieregato, in descrizione vi inserirò il link per poter andare ad acquistare il primo episodio eh, di eh, Gardens. L'acquisto invece di DVD, VHS, CD, musicassette, floppy disk e quant'altro eh, è prossima, non è ancora attiva ma stiamo facendo le ore piccole per poter portare la massima qualità nel minor tempo possibile quindi rimanete sintonizzati con il canale youtube per il report o soprattutto su facebook e instagram per avere tutte le informazioni in tempo reale sugli sviluppi circa l'acquisto via internet e arriviamo all'annuncione il progetto musicale, interamente musicale, della Vertical Green Productions che vi ho anticipato eh, il mese scorso, è pronto questo mese per essere annunciato ufficialmente. Il titolo, nickname, nome del progetto, pseudonimo, quello che è, eh, è Kerberos. Si tratta di un, un nickname, uno pseudonimo, il nome di un gruppo, eh, non si sa bene, comunque è un one man band eh, del sottoscritto eh, musica elettronica, musica rock, rock blues sperimentale eh, del sottoscritto che sotto il nome Kerberos eh, pubblicherà una serie di album nei prossimi anni perché insomma non è una cosa eh, che eh, avverrà con cadenze molto eh, ravvicinate e che però ha come avevo detto il mese scorso, un motivo ben preciso per essere annoverato all'interno delle produzioni Vertical Green, e cioè una forte continuity. Nell'ambito del rock, del metal, del progressive, va molto in voga l'utilizzo dei concept album, cioè degli album musicali al cui interno viene raccontata un'unica storia attraverso i brani che ne costituiscono una sorta di... Di, di capitoli interni. Eh, con Kerberos l'obiettivo è più ambizioso ancora. Ma tu guarda! <ride> Invece di una serie di concept album e basta, che già sarebbe tantissimo, Kerberos ambisce a eh, creare se non la prima, una delle pochissime concept discografi eh, musicali. E cioè ogni album costituisce un capitolo di una storia che continua nel tempo. Il parallelo quindi giunge immediato. Kerberos sarà una sorta di serie televisiva o serie cinematografica unicamente musicale. Eh, potete vedere eh, il primo concept art per la copertina del primo album che sì. si intitolerà Stereo Dreams. E al momento, non vi voglio dire troppo, ma Decido che non vi dico niente della trama di questo stereo Dreams, di questo esordio di Kerberos nel mondo musicale. Come al solito, centellinerò eh, i dettagli su questo progetto eh, in modo tale da non bruciare eh, le tappe, da non anticipare troppe sorprese che questo progetto riserverà. Nel frattempo, però, nelle prossime settimane sicuramente su Instagram e su Facebook pubblicherò un piccolo estratto di una delle tracce alle quali sto lavorando in questi giorni in modo tale da darvi un piccolo stuzzichino prima del prossimo report in cui sarò probabilmente pronto a parlarvi un pochino più nel dettaglio di questo progetto. In ogni caso Kerberos e qui Kerberos sta arrivando e quindi insomma, spero che questo nuovo progetto, pur non essendo eh, audiovisivo nel, nel, nell'accezione classica del termine, possa essere eh, di vostro gradimento e eh, spero che lo aspettiate eh, con trepidazione come io aspetto con trepidazione di riuscire a finirlo e a pubblicarlo. E siamo arrivati alla fine del report, io vi ringrazio per l'interesse e l'attenzione che mi tributate ogni volta eh, per i commenti per eh, le domande che ci fate arriverà un Don Fuck With Mordred eh, non so ancora quando ma è inutile che vi dica arriverà a breve perché veramente non lo so però grazie per le domande che mi fate per i complimenti per i suggerimenti che mi date e per il supporto anche silenzioso molti di voi non dicono niente ma eh, si sentono Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie come al solito vi eh, invito a seguire la pagina Facebook e il profilo Instagram per tutti gli aggiornamenti in tempo reale, di eh, mettere mi piace, il cuoricino, il pollice su tutte le cose positive che il web vi mette a disposizione per dimostrarmi eh, il vostro affetto, la vostra vicinanza. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Vi invito altresì. A visitare il nostro store online su Redbubble per farvi e farci un regalo nei prossimi giorni ci saranno delle aggiunte targate Kerberos e Gardens quindi tenete d'occhio lo store online perché ci sarà un nuovo merchandising di cui fare incetta per questo mese è tutto ci rivediamo il prossimo mese che sarà sempre lo stesso perché eh, sarà comunque a fine aprile, cercherò di farlo entro fine aprile in modo tale da non essere indifferita sempre di più eh, perché sarebbe un disastroso ma la Vertical Green Productions potrebbe anche fare una roba del genere quindi non stupitevi se la cosa dovesse accadere nel frattempo vi auguro una buona giornata, grazie ancora di avermi seguito e alla prossima, ciao!